Siamo a Ciao Chef in viaggio, abbiamo lasciato Roberto in cucina a preparare il piatto e guardate dove sono, in un posto meraviglioso, in mezzo agli uliveti siamo nel Lazio, nel centro del Lazio tra il lago di Vico e il lago di Bolsena. Allora mi ha raggiunto Vittorio dalla Tuscia, lo chiamiamo così perché appunto siamo nella Tuscia e siamo qui in questo Oliveto, l'Oliveto Traldi e anzi, salutiamo Roberto. Roberto, noi siamo qui in mezzo Al Verde. Ciao, Chef. Cina, eh, ciao, Chef. Allora, eh, sono pronte le olive, le possiamo prendere? Eh, sono, no, non le non vedo ancora non, ancora, non le vedi perché ancora non ci sono. Ah, ci saranno, stiamo ci saranno, lavorando non per è voi. Ma il periodo allora? No, no, allora, no, no. senti, quest'albero è bellissimo, pieno, sì. pieno di rami. E, ma questi fiorellini che sono? Eh questi sì, que questi poi diventeranno le olive tra un po' tra qualche mesetto con la giusta cura e con la giusta attenzione. Noi avendo circa 30 ettari di uliveto in porzioni differenti della tenuta facciamo anche delle sperimentazioni mm. eh, anche per quanto riguarda la potatura, quindi qui è stata fatta una potatura importante. Qui possiamo la vedere la tecnica del vaso policonico, questa ecco. forma che vedi ecco. tu è per far prendere luce e aria all'albero che si allarga in questo senso qui per facilitare la raccolta perché tutto è finalizzato al metodo di raccolta. È bellissima questa cosa che hai detto, eh, questo sì. è, è da, da notare questa, è un'osservazione bellissima, quindi hai detto albero policonico, a vaso policonico, a vaso sì, sì, policoni. sì, sì, sì. ma noi ci andiamo a fare una passeggiata così Vittorio mi racconta un po' le meraviglie di questo posto, andiamo a vedere, andiamo. Dai, Andiamo. andiamo. a ciao chef in viaggio allora dopo la potatura possiamo raccogliere le olive ecco qua guarda quante ce ne sono io comincio a prenderle tu queste le puoi raccogliere ma eh. sono quelle avanzate dalla scorsa raccolta ma dopo dove, la... sono così belle, nere, bellissime sono bellissime, si possono mangiare eh. anzi poi diamo uno spunto allo chef però eh. Dopo la potatura l'albero ancora non è pronto a fruttificare, ah, ecco. ha bisogno di, alcune, di alcuni aiuti naturali, sì. quindi l'irrigazione, la, la concimazione organica e anche l'apporto di sali minerali. Poi, Come avviene questa irrigazione? Io non vedo niente qui. Eh, in questo caso viene con la, la botte che espande l'acqua, ah, ecco, però la, botte. La, la, sì, la porzione ah, ok. che noi stiamo visitando in questo momento ha tutto l'impianto a goccia, ogni albero ha eh, l, la propria porzione di acqua. Eh. Ciao chef Vittorio, abbiamo salutato Roberto che intanto sì. cucina e mi fai fare questo bel giro in mezzo a questi uliveti. Come sono gli step lavorativi? Spieghiamo un po' al nostro pubblico come si arriva dal, dalla pianta all'olio. All'olio. Non, si, non ci si ferma per un giorno dell'anno, ogni giorno devi stare sempre sul pezzo e dare all'albero di ulivo o al terreno su cui insiste ciò di cui hanno bisogno, quindi... Per quanto riguarda l'albero, ad esempio, la potatura, è Pugli stato torno. concimato. Gli è stato dato l'apporto di sali minerali, l'acqua di cui ha bisogno. Le olive le, le olive le mettiamo ne... ai primi di ottobre, per tutto il mese di ottobre, quando Perfetto. sono verdi o appena appena violace, ad invaiatura appena iniziata. Quando sono in quel modo le, le possiamo. Le mangiamo, le mangiamo sì. ma le non cucina... ci facciamo l'olio sicuramente. Bene, lo... Le portiamo lo chef, Portiamole. vediamo che cosa ci prepara. Grazie Vittorio di averci ospitato qui, di averci fatto fare questo viaggio nella conoscenza dell'olio, l'oro, l'alimento principe del nostro cibo e eh, vi saluto, ciao Chef in Viaggio e vi appuntamento alla prossima puntata. Ciao Chef!